Buonasera a tutti, eh, con piacere eh, do il benvenuto al nuovo webinar del Movimento Difesa del Cittadino, eh, stavolta incentrato su un argomento molto importante che è l'Ate Speech, il cosiddetto Odio Online. E infatti il webinar di oggi si intitola proprio le parole dell'odio, l'hate speech, quindi in terminologia inglese, il veleno socioculturale del web. Si tratta di un secondo webinar nell'ambito di un ciclo di incontri eh, formativi per eh, i nostri sportellisti, ma aperti anche al pubblico e a tutti i cittadini, su una, tematica, su una serie di tematiche eh, particolarmente eh, importanti in questo contesto che stiamo vivendo come Paese. L'obiettivo che viene focalizzato in questi webinar è dare strumenti utili di conoscenza in un momento caratterizzato da cosa? Da, Dall'emergenza Covid che purtroppo continua e abbiamo la scorsa settimana avuto il piacere di presentare la nostra nuova guida al Green Pass, questo documento che serve ad agevolare la ripartenza del Paese, a evitare nuovi lockdown, ma al tempo stesso un documento che va capito, che va spiegato ai cittadini. Eh, Quest'oggi parliamo di hate speech, un problema molto sentito in tutte le fasce d'età, ma soprattutto tra i più giovani, e vedremo perché, nella nostra società digitale, in una società che proprio a causa del Covid è stata costretta ad una transizione digitale. Siamo qui oggi per dare informazioni utili e conoscere questo fenomeno, ma soprattutto come difenderci. Un terzo webinar sarà invece dedicato alla didattica a distanza, questa nuova forma di istruzione che non deve essere vista come sostitutiva della scuola in presenza, ma come un'opportunità che però dà anche, dei, eh, dà anche dei problemi e non è scevra da rischi che andremo ad uh, approfondire. Quest'oggi invece, come detto, parliamo del speech, con eh, ospiti di assoluto eh, livello, sono con noi Antonio Longo, che è il direttore dell'Agenzia Elpo Consumatore, nonché presidente onorario del Movimento Difesa del Cittadino che ci presenterà una sua intervista ad un altro esperto, che è Gion Maria Monti, giornalista e autore televisivo. E abbiamo con noi anche l'amica eh, Enrichetta Guerrieri, sociologa, presidente di, eh, del Movimento Difesa del Cittadino Regione Sicilia. Con lei parleremo di tante di quelli che sono i riflessi delle speech, soprattutto sui più giovani, e poi andremo a concludere. Le conclusioni ci le darà il nostro amico Antonio, che farà un po' a cui toccherà insomma, tessere un po' le conclusioni dei diversi interventi. I webinar di oggi e quello su late Speech rientrano nel più ampio progetto in cui la nostra associazione di consumatori è impegnata, ovvero il eh, progetto MDC Full Digital con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico. l'obiettivo Tra gli obiettivi fondamentali di questo progetto che vede impegnate tutte le nostre sedi territoriali vi è quello della diffusione e disseminazione di informazioni chiare, corrette e consigli utili per affrontare l'emergenza Covid e la transizione digitale. Abbiamo parlato e spiegato nel dettaglio il Green Pass, oggi parliamo di hate speech e lo facciamo dall'alto di una esperienza importante che abbiamo da molti anni. Voglio ricordare che il Movimento di Pesca del Cittadino è un'associazione iscritta nel registro dell'Ufficio Nazionale antidiscriminazioni razziali l'UNAR presso la presidenza del consiglio dei ministri la nostra associazione da sempre monitora e contrasta ogni fenomeno connesso alla discriminazione ehm, cercando di promuovere una cultura della integrazione del rispetto del rispetto non solo dei diritti umani ma anche dei diritti di genere delle pari opportunità fornendo assistenza concreta alle vittime e eh, da questo punto di vista voglio ricordare che eh, si parla tanto di odio online di hate speech ma eh, in diritto la categoria è stata elaborata pensate nell'ambito della giurisprudenza statunitense soltanto negli anni 70 l'odio Late speech esiste da secoli, eh, non dimentichiamolo. Late speech però si caratterizza nella nostra era digitale perché con Internet in qualche modo riesce ad essere amplificato. In una raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1997 viene data la seguente definizione. Per hate speech si sì, considera ogni forma di espressione che diffonda, inciti, promuova o giustifichi l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di minaccia basata sull'intolleranza, inclusa l'intolleranza espressa dal nazionalismo aggressivo e dall'etnocentrismo, la discriminazione e l'ostilità contro le minoranze, i migranti, le persone di origini immigrate. Con il tempo la sensibilità su questi temi si è ampliata. Sono state coinvolte nell'ambito dell'hate speech e della tutela che deve essere accordata dall'ate speech, dall'incitamento eh, dall all'odio, le minoranze religiose etniche, ma anche le donne, le persone LGBT, i disabili e gli anziani. Dal punto di vista normativo, ovviamente la comunicazione è molto delicata. Nell'ambito della Costituzione italiana, l'articolo 21 eh, garantisce la libertà di manifestazione di pensiero, ma anche il riconoscimento dei diritti inviolabili. All'articolo 2 e all'articolo 3 la pari dignità e l'uguaglianza davanti alla legge. Però dobbiamo anche dire, e da legale ci tengo a fare questa breve digressione, che la Cassazione Penale nel 2015 ha stabilito un principio molto importante che dobbiamo richiamare nell'ambito del grande dibattito che si sta svolgendo a livello parlamentare per quanto riguarda il ehm, disegno di legge ZAN di cui abbiamo sentito parlare, nel possibile contrasto fra libertà di manifestazione e pensiero e la pari dignità dei cittadini va data preeminenza a quest'ultima ma solo se ci troviamo in presenza di condotte che disvelino una concreta pericolosità per il bene giuridico tutelato il problema dell'it speech rimane quello della non tanto della individuazione ma quanto quello di verificare se e in che misura questo condotta illecita rappresenti un concreto pericolo per il bene giuridico tutelato ovvero la dignità di quella determinata categoria di persone è un problema eh, di eh, difficile eh, di difficile interpretazione dal punto di vista giuridico voglio ricordare che a livello europeo il, il discorso dell'hate speech è molto sentito e però nel 2016 la commissione aveva fermato un codice di condotta per il contrasto all'incitamento e all'odio online con le principali piattaforme social Facebook, Instagram, scegliendo di ricorrere a un percorso di cosiddetta soft law ma le difficoltà applicative che, si, che sono emerse e la sostanziale inutilità di questa soft law, ha fatto sì che nel 2018 la Commissione europea tornasse con una nuova raccomandazione, la numero 334, sempre invitando le piat grandi piattaforme all'autoregolazione ehm, e a collaborare con le autorità competenti. Ma eh, ancora una volta, siamo nel 2021, tutto quello che abbiamo visto e vediamo quotidianamente, eh, si è capito che in assenza di regole cogenti, la autoregolazione da parte delle piattaforme e dei social media dà un risultato non soddisfacente. Tant'è che si sta cercando una, di imporre nuovi obblighi nell'ambito del cosiddetto Digital Service Act che fa parte di un pacchetto di normative comunitarie che investono anche i diritti dei consumatori e che mh, cambieranno il quadro del diritto di cittadinanza, del diritto dei consumatori, del diritto di essere cittadini anche in internet nell'arco di due anni. Questo Digital Service Act è in fase di ricepimento nel nostro, eh, nel nostro paese e prevede esplicitamente che tutti i fornitori di servizi di hosting predispongano procedure di notifica e azione, ovvero a seguito di una segnalazione di hate speech, di odio online, che può essere presentata da qualsiasi cittadino, associazione, ente interessato, dovranno agire in maniera tempestiva, diligente ed imparziale e eh, dovranno notificare al soggetto segnalante specificamente le... Eh, eh, i risultati della segnalazione insieme alla, eh, alle ragioni che l'hanno determinata e che cosa ha fatto materialmente materialmente la piattaforma. Da rilevare che anche l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato nel 2019 uno specifico regolamento in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech, la delibera 157 del 2019 che eh, distingue tra violazioni episodiche e violazioni sistematico particolarmente gravi che va a sanzionare con delle multe ma resta nel nostro paese quale unica norma di riferimento attualmente quella dell'articolo eh, del codice penale che secondo cui, ehm, cui l'articolo 604 bis del codice penale eh, che va a reprimere e a prevedere un anno e sei mesi di reclusione o 6.000 euro di multa o dai sei mesi ai quattro anni in caso di incitamento di odio va a punire il delitto di propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa. La problematica del DDL ZAN nasce appunto dal fatto che non è prevista espressamente nella norma la discriminazione di genere, che è un problema diventato, che, che, che sta diventando sempre più grave e vedremo perché anche nei, nei prossimi interventi. Ma vado a concludere. Eh, quali sono i problemi dell'era digitale? Che cosa, anche come Movimento Difesa del Cittadino, stiamo rilevando eh, da quelli che sono i dati che ci pervengono eh, dagli sportelli dedicati al progetto e più in generale che cosa andiamo a vedere? Quali sono i principali problemi sentiti dai cittadini? Non certo quelli legati al copyright, no? I problemi che sentono i cittadini sono la diffusione di comportamenti violenti, cyberbullismo, diffamazione, minacce che, secondo un rilevamento fatto, pensate, nel 2018, quindi prima dell'emergenza Covid, eh, preoccupavano il 42,5% dei ehm, cittadini. E il secondo argomento. Ehm, è quello della protezione della privacy. Una terza preoccupazione è quella della manipolazione delle informazioni, la manipolazione delle notizie, le cosiddette fake news con il Movimento Difesa del Cittadino e sempre nell'ambito del progetto MDC Full Digital stiamo facendo molto per contrastare disinformazione e quella che non dobbiamo sottovalutare è la cosiddetta misinformazione. Che cosa intendiamo per misinformazione? Quando ciascuno di noi, in assoluta buona fede, condivide informazioni che reputiamo giuste, ma che in realtà sono fake, e quindi nell'ambito della disinformazione e delle fake news vi è una componente eh, di, eh, di eh, una componente che è diciamo in qualche modo colposa tutto questo in un contesto che è stato aggravato e vado a concludere la mia breve introduzione con l'emergenza covid i lockdown hanno costretto tutti a casa per mesi hanno costretto e hanno moltiplicato quella che era la, eh, la comunicazione interpersonale attraverso i social, ma con essi, eh, con questo meccanismo, si sono, eh, si sono eh, moltiplicati anche gli episodi di hate speech, di odio online. Odio online, online che colpisce tutti, basta che chiunque di noi esprima una qualsiasi una qualsiasi opinione online su qualsiasi argomento se non moderiamo tra virgolette eh, il, nostro, il nostro profilo social vedete che Saremo attaccati sistematicamente su ogni tipo di opinione personale che noi esprimiamo, su qualsiasi tema, dalle vaccinazioni alla politica, qualsiasi tipo di opinione viene fatta oggetto di odio. Autori di hate speech che spesso, ingenuamente, non associano conseguenze dirette ai propri atti e non percepiscono il potenziale impatto dei loro messaggi d'odio sulla vita reale delle persone. Nascosti dietro allo schermo, o quando immaginiamo di essere nascosti e non lo siamo, diventiamo tutti leoni e i nostri più bassi istinti spesso trovano, trovano eh, una loro eh, espressione. Quindi discutiamo adesso di questo tema e do il via a, eh, al dibattito con i nostri esperti chiedendo alla nostra regia di mandare in onda l'intervista eh, di Antonio Longo, direttore dell'Agenzia Elpo Consumatori, con il giornalista e autore televisivo Gian Monti. Grazie. Eccoci allora, riprendiamo nel il cuore del nostro tema, che è quello dell'hate speech, delle parole dell'odio, come abbiamo voluto titolare questo webinar. È un eh, argomento, un tema eh, direi quasi drammatico, perché l'attualità ci pone giorno dopo giorno di fronte a situazioni molto pesanti, eh, borderline con l'illegalità, e comunque con un impatto sociale, culturale molto molto pesante. Ho con me Gio Maria Monti, un amico da moltissimi anni, giornalista, autore televisivo, cito qualche trasmissione che molti di voi sicuramente conoscono, Carta Bianca, Anno Zero, Moby dick ha diretto anche il settimanale Left, ma la nostra... Eh, colleganza e amicizia risale eh, ai tempi di Italia Radio, una mitica radio news della fine anni 90, 80 inizio anni 90, nella quale diciamo abbiamo vissuto mh, momenti importanti come la guerra del golfo, Mani Pulite, le stragi di Falcone e Borsellino, stragi sulle quali Gio Maria ha scritto diverse, diversi libri di successo. E insieme abbiamo fatto un libro sul 68, un argomento che ai giovani oggi forse non dice niente, ma che nel 98, quando abbiamo pubblicato questo libro, era un tema molto seguito, era un argomento di grande rilevanza. E io, eh, Gio Maria, eh, adesso vorrei partire, intanto benvenuto a questo webinar. Grazie. Volevo ringraziarti per l'invito, volevo ringraziarti che sta seguendo e vorrei cominciare con un video che ci racconta un po in termini nudi e crudi un video breve di un minuto e mezzo curato da Amnesty International su un rapporto che è stato presentato di recente proprio sull'Hate speech. Partiremo da quello per poi fare le nostre conversazioni alla nostra conversazione, alle nostre considerazioni. avete visto concretamente i numeri le immagini delle scritte dei messaggi dei whatsapp dei, di quello che troviamo su facebook eh, gio maria una prima impressione tu sei ormai da tanti anni un uomo di televisione e la televisione insieme con il web eh, ha in qualche modo enfatizzato drammatizzato questo fenomeno delle scritte dell'odio io volevo solo ricordare mentre preparavo questo incontro questa nostra discussione mi veniva in mente che in fondo poi i gesti sono sempre stati significativi di idee di proteste il pugno chiuso per i comunisti il saluto fascista per la destra, gli italiani sono famosi per la gesticolazione, le corna, il dito medio alzato, gli striscioni negli stadi, le scritte sui muri, Tazzebao, giusto, citavo prima il 68. Ecco, che cosa è cambiato da quando c'erano le scritte sui muri contro i democristiani, contro i comunisti eh, a favore di questo o contro l'altro, soprattutto in momenti elettorali come questo? Cosa è cambiato? negli ultimi anni per arrivare a questa vera e propria emergenza sociale costituita dalle parole, le parole dell'odio, io l'ho definita. Allora Antonio, quello che sta capitando è quello che ha teorizzato Marshall McLuhan nel secolo scorso, il più grande teorico delle comunicazioni di massa, il mezzo e il messaggio. E Infatti essendo cambiati i mezzi, è cambiato anche il messaggio parallelamente tu facevi riferimento prima mettendo in parallelo la televisione e il web di social non sono esattamente la stessa cosa anche perché la televisione pur con alcune cadute di stile eh, che ci sono state e me ci saranno ancora però tutto sommato non è certo il veicolo di quella eh, dell'odio eh, dell'odio diffuso delle parole d'odio il web lo è lo sono i social perché nascono all'interno di quel mezzo e quel mezzo, come diceva McLuhan, fa il messaggio, l'anonimato, la moltiplicazione, eh, l'autoreferenzialità fanno sì che si alimentino le parole, eh, le parole di odio e, e i, messaggi, eh, i messaggi devastanti. A me quello che ha impressionato della, eh, del rapporto di Amnesty International che citavi prima e che hai eh, riassunto nella, nella scheda introduttiva, e che è stato fatto nell'anno della pandemia, diciamo eh, nel 2020, e che viene definita la pandemia nella pandemia. E in effetti eh, il rapporto parla dell'altra pandemia. New York ha coniato una definizione riuscitissima di Public Shaming Pandemic, cioè la, la pandemia della vergogna pubblica. Perché è la gogna mediatica che è diventata, eh, è diventata devastante. Mm, e non da oggi, ahimè, la vicenda di Tiziana Cantone, la ragazza che si suicidò perché ci davano le sue immagini eh, sui, sui telefonini, su Whatsapp. Eh, e non è certo dell'altro ieri, non è certo di quest'anno. Eh, ci sono stati casi anche recentissimi. Penso per esempio al caso della ragazza finalista uh, nel concorso di Miss Mondo domenica mattina, che con la sua eh, fidanzata hanno raccolto uh, in, una, uh, in una pagina social, in una pagina web... Eh, i commenti eh, che, che la riguardavano eh, la, le perle degli omofobi hanno chiamato questa, eh, questa pagina perché la ragazza era lesbica e su questo ha tratto l'odio ha attratto parole eh, terrificanti parole oscene la cosa che mi ha impressionato poi eh, è che nell'anno della pandemia quando eh, cantavamo l'inno nazionale i balconi, cantavamo le canzoni dicevamo tutti ne usciremo migliori Purtroppo non è così: non solo non ne siamo usciti migliori dalla pandemia e non ne siamo ancora usciti, ma si è alimentato il disagio, ha alimentato e cresciuto su se stesso e ha alimentato queste parole di odio. Eh, penso al disagio sanitario, alle difficoltà. Eh, a chi ha avuto i morti, ma penso anche a tutti i negazionisti, perché ci sono sempre in tutte le materie i negazionisti e non potevano mancare ovviamente i negazionisti del Covid, eh, eh, alimentano parole spaventose verso i giornalisti che li raccontano, verso i medici. In prima linea, spesso anche verso le infermiere, ci sono state infermiere che nel loro condominio hanno visto appesi delle, dei biglietti di insulti osceni, senza parlare ovviamente poi degli insulti ricevuti sui social. Ma penso a medici come Bassetti, per esempio, che l'hanno minacciato sotto casa. Penso alle immagini col processo di Norimberga: la faccia di Draghi, Speranza e gli altri ministri sarete processati. Ai negazionisti dei camion a Bergamo, te li ricotti che sono il simbolo della tragedia che ha attraversato l'Italia, e che, che sta attraversando. Eppure questa roba dentro i social, un po' per l'anonimato, un po' perché è diventata, come dire, l'unica forma di presenza in questo anno di, di socialità, è, è cresciuta su se stessa. E io penso che un errore che noi stiamo commettendo, il nostro malgrado, sia ripeterle, anche per, eh, come dire, biasimarle, anche per metterle all'indice, ma continuare a parlare di questa roba, alla fine crea un meccanismo, un meccanismo di, di eco. Le, le tecnologie digitali, per moltissime, sono diventate l'unico appiglio al mantenimento, anche se con dei limiti enormi, delle relazioni sociali, educative e ricreative. Tu pensa quanto si alimentano? Dentro queste parole di odio è un rischio enorme e infatti stanno nascendo delle reti nazionali per il contrasto discorsi di... e fenomeni di odio dentro il web e non solo. Grazie a Dio ecco, questa roba sta alimentando una reazione parallela. Eh, vorrei eh, con te eh, parlare per qualche minuto rapidamente di un caso emblematico e c'è cioè il caso della eh, senatrice Liliana Segre. Allora, Liliana Segre, che tutti noi conosciamo, eh, è un personaggio che è uscito alla ribalta solo da, da poco tempo, in fondo da qualche anno, ma una vittima del nazismo, dei campi di concentramento, eccetera. Un personaggio eh, poi diventata quando, nota quando è stata nominata senatrice a vita, di cui diciamo un paese dovrebbe essere fiero e tutta l'opinione pubblica dovrebbe essere... Qualche modo entusiasta e, Orgoglioso. e positiva. Dovremmo essere orgogliosi. Ecco, eh, a un certo punto la senatrice Segre è diventata oggetto eh, di assalto proprio da parte di questi eh, scrittori dell'odio, chiamiamoli così, eh, di queste parole d'odio, eh, non solo per la sua condizione di ebrea scampata ai campi di concentramento ma perché ha osato mettere una foto mentre si vaccinava ecco, eh, lì è stato proprio eh, come dare il via, la stura ad un assalto eh, mediatico attraverso il web incredibile la senatrice Segre quindi è stata eh, considerata uno dei maggiori Diciamo obiettivi di tutti questi odiatori sociali. Perché, secondo te? Perché è un emblema, perché è un simbolo, perché la sua credibilità per la sua storia personale, ma anche per la persona che è, eh, è chiaro che è emblematico e ha seguaci. E questi, gli odiatori del web, non lo tollerano e la indicano come un bersaglio. Eh, non dimentichiamoci che la senatrice Segre, la senatrice vita Segre, eh, che è il simbolo. Di quello che l'Europa ha vissuto nel, durante la guerra dell'olocausto, dei campi di sterminio, dell'orrore. Ma è anche una persona estremamente attiva, sia pur con la sua avanzata età, nel suo ruolo di senatrice a vita. Lei ha fortemente voluto dall'inizio e ha ottenuto la creazione in Senato di una commissione straordinaria contro l'odio. Si chiama, la sono scritta, Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Dentro il titolo di questa commissione che lei presiede c'è la sua storia e tutta la commissione contro l'odio non soltanto eh, verso eh, le etnie ma anche verso eh, come dire, le scelte sessuali per esempio perché gli omosessuali sono tra i più bersagliati insieme all'intolleranza, eh, ormai stavo per dire classica ma non mi vergogno a dirlo perché non può essere classica, l'intolleranza contro l'immigrazione, eh, contro il diverso in generale lei è presidente di questa commissione che vorrei ricordare a titolo di cronaca fu votata solo dal centro-sinistra il centro-destra si astenne, non ebbe il coraggio di votare contro ovviamente ma nemmeno di votare a favore un po' quello che accade con il DDL Zan, che è un DDL, un disegno di legge che sta tentando di porre dei limiti alle aggressioni omofobe eh, e al linguaggio d'odio e con mille distinguo, il disegno di legge è ancora fermo in seconda lettura Beh, questo credo che sia anche un po' un sintomo della, di quello che accade nel Paese. Quando Liliana Segre si insediò alla presidenza della Commissione, disse, fece un discorso, disse una, parola, una frase importante che serve anche in questa discussione. L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa e l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte. Succede anche oggi verso il razzismo e gli orrori del mondo. Ecco, questa indifferenza che ti porta a non reagire quando il tuo vicino viene insultato, quando il tuo, eh, la, la tua rimpettaia viene molestata, quando senti il rumore di, eh, di botte nell'appartamento nell a fianco e dici non mi impiccio, ecco questa indifferenza è colpevole quanto la violenza stessa. Io eh, volevo anche eh, ricordare una cosa, il governo attuale se ne sta occupando, la ministra Lamorgese ha chiesto anche, ha proposto di eh, aggiornare la legge Mancino contro lo di online. Perché la legge eh, risale a vent'anni fa, quando il web non esisteva, quando questi fenomeni erano molto più eh, facili da contrastare, perché erano più identificati e radicalizzati. È chiaro che è più facile contrastare un gruppo, naziskin skin, che si permette di scendere in piazza eh, per manifestare contro il Green Pass o contro i vaccini, piuttosto che contrastare il fenomeno del web. Però io credo che eh, le, le condizioni non siano soltanto quelle che una normativa nuova ti può dare ed è giusto che lo facciano però eh. è giusto che lo facciano perché i dati sono terrificanti nei primi otto mesi di quest'anno eh, sono state denunciate 69 persone sono state arrestate e 5 sono state arrestate per questi fenomeni di, di odio in rete quindi il fenomeno è quanto mai di attualità eh, permettimi un ricordo personale tantissimi anni fa ormai io mi sono laureato in Scienze Politiche con una tesi sulla eh, dodicesima disposizione transitoria finale della Costituzione della Repubblica, cioè quella che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Bene, in questa disposizione transitoria finale c'era insito anche il divieto di propaganda fascista. Ora, eh, con i di voi tu lo sai, altri ascoltatori probabilmente no, eh, il relatore della mia tesi era eh, l'onorevole Aldo Moro e con lui discutemmo di un problema importante, cioè come si poteva eh, contrastare la propaganda fascista senza ledere una libertà fondamentale, cioè la libertà di espressione. Questa è è un problema, una questione che si ripropone anche adesso. E in quell'occasione, ovviamente, guidandomi a fare la tesi, Moro mi, mi, mi diceva: eh, c'è cioè, eh, est modus in rebus, cioè bisogna vedere come si scrive, cosa si scrive, il contenuto del messaggio, le forme di organizzazione, eccetera. Ecco, io ti pongo la stessa domanda, poniamoci questa domanda: come si può oggi. Contenere in qualche modo contrastare come si propone di fare la commissione presieduta dalla senatrice Seger, che tu hai ricordato, o come si propone di fare anche una rete nazionale per il contrasto ai discorsi e fenomeni d'odio che riunisce molte associazioni che è nata qualche mese fa, eh, senza ledere la libertà d'espressione. È un problema molto delicato. Hai toccato il nocciolo della questione, senza ledere la libertà di espressione. Non si lede nessuna libertà di espressione se si vietano le parole d'odio. Dire a una persona di colore nero, con, tutta, eh, con tutto il pensiero che ha, quella parola non è libertà di espressione. Mi dispiace, ma non è libertà di espressione dire a un omosessuale sei un frocio non è libertà di espressione l'insulto la violenza verbale non, non, non sono come dire l'articolo 21 della costituzione ma di che stiamo parlando o, o, o tracciamo i confini o tracciamo i confini della convivenza civile e finora ce li siamo dati è il web che ha fatto saltare tutto sono i social che hanno fatto saltare tutto ma se no, nessuno si permette se non in Veramente marginalità, di utilizzare queste espressioni d'odio. Io credo che come eh, la pandemia, come la si combatte la pandemia? Con gli anticorpi, cioè con i vaccini. Ecco, il corpo sociale deve inocularsi dei vaccini, deve inocularsi degli anticorpi che queste reti, che queste reti appunto, eh, che sono quelle che hanno aiutato anni a redare il rapporto e che mano a mano si stanno diffondendo. Io ho visto, ho fatto ho anche delle ricerche appositamente per questo incontro. Anche la Polizia di Stato, per esempio, sta redigendo degli opuscoli, dei manuali che vengono diffusi nelle scuole. Eh, è solo così che tu crei il contrasto, inoculando nel, nel corpo sociale gli anticorpi. E in questo c'è una reattività, guardate che prima non c'era non bastano gli algoritmi di facebook per censurare le parole d'odio non bastano serve la reazione in, in, in, la, la reazione la sollevazione contro questa roba qua e vi assicuro che per dieci parole d'odio dieci commenti di odio che arrivano su un social c'è una valanga enorme di reazioni questa è la salvezza e soltanto questa ripeto non bastano gli algoritmi di, di Facebook. Se vuoi, ti ricordo anche un episodio divertente, avvisato alcuni anni fa, perché, che, che, che ti può dare il senso di come funziona un algoritmo di Facebook che censura le parole di odio. Eh, era, mi pare di ricordare il 2018, comunque la prima del, degli anni 2000, che un giornale americano, un giornale texano, aveva, per festeggiare il 4 luglio, il giorno dell'indipendenza, ripubblicato la dichiarazione dell'indipendenza degli Stati Uniti. A certo punto, hanno visto che dopo due giorni erano sparite quattro pagine dalla dichiarazione di dipendenza. È come se tu pubblicassi la Costituzione italiana e censurassi quattro pagine. L'esempio non è corretto perché poi spiegherò perché mancavano queste quattro pagine. Eh, quel documento, fu, la dichiarazione di dipendenza, fu redatta tre secoli fa, nel 1776 mi pare, da, da uno dei padri del, del, del, del, del, del, del, del Statuto di Thomas Jefferson e... In un passaggio, ripeto, stiamo parlando del 1776, c'era un paragrafo dove eh, venivano definiti Mersales Indian Savage, ovvero indiani selvaggi senza pietà, gli indios americani. Stiamo parlando all'epoca, nel 1776, anche se la declarazione di dipendenza è come dire, il documento fondativo del, degli stati uniti d'America, si veniva fuori una guerra di secessione, c'era ancora quella roba là, voglio dire, eppure l'algoritmo di Facebook queste tre parole le ha censurate e ha tolto, eh, ha tolto un pezzo di storia ora, chiunque in grado di capire che leggere eh, i selvaggi, gli indiani selvaggi è, è, è ovviamente una roba che non sta nel cielo e in terra ma stai parlando di un documento storico l'algoritmo di Facebook funziona così l'algoritmo dei social funzionano così che ti censurano la venerdì Nino perché, perché nuda sì, questi giorni stiamo assistendo al dibattito sì, sulla spigolatrice di Satti. Non sapevo che ci, non ci No, però la... eh, mi, hai, mi hai fatto ricordare una cosa molto più nobile, diciamo, e, e, e storica, cioè a proposito di certe definizioni contenute in documenti importanti, tu hai citato la Costituzione degli Stati Uniti. Ecco, ma nei primi anni 60 il Papa Giovanni XXIII fece abolire dalla liturgia della settimana santa, non ricordo se era il giovedì o il venerdì santo, nelle preghiere che si celebravano a un certo punto c'era un riferimento ai diabolicos judeos, cioè i diabolici giudei. giudei. E, e Papa Giovanni XXIII fece cancellare questa, eh, questa certo. frase che poi eh, era espressione di quell'antisemitismo che la Chiesa Cattolica, ahimè, si è portata dietro per secoli e secoli con l'istituzione dei ghetti, le persecuzioni dei giudici, la, la discussione in atto su togliere dalla Costituzione italiana la parola razza. Sì, sì, questo, di razza sì questo è, è, è, è, è un la discorso, è sì, ancora, ancora certo, ancora più ampio. Senti, eh, tu hai citato prima il, eh, la proposta di legge De Zanna, eh, al, però te lo chiedo a livello personale e giornalistico. Tu pensi che eh, sia indispensabile, eh, opportuna, eh, superflua una eh, disposizione di legge del genere? Io penso che sia opportuna e necessaria, penso che nella sua formulazione abbia delle eh, ambiguità che possono essere risolte banalmente e semplicemente in una discussione parlamentare con gli emendamenti. Ma io penso che eh, l'idea che eh, questo DDL eh, rischia di censurare poi le opinioni di chi è contro le comunità LGBT, di chi è contro l'omosessualità, sia una sciocchezza sovrana. Mm, il DDL non persegue nulla e nessuno. Non persegue nulla e nessuno se non chi utilizza parole di questo genere per definire quelle comunità o quelle persone. Questo è quello che eh, e purtroppo serve, dico purtroppo perché mi piacerebbe vivere in un paese dove non c'è bisogno di vietare il furto perché non si rubi, dove non c'è bisogno di vietare l'evasione fiscale perché non, la gente non ne va dalle da tasse, da tasse, però purtroppo occorrono leggi che pongono dei confini e che abbiano delle sanzioni, perché una legge senza sanzione non serve a nulla, è una non legge. Senti, prima di chiudere non possiamo ignorare un fatto di attualità che sta sulle prime pagine dei giornali, dei telegiornali, nella discussione della gente. Il caso di Luca Morisi, qualche battuta la vogliamo fare perché è un caso forse emblematico del, dell'utilizzo soprattutto della rete eh, per scopi politici, ma anche per mettere alla berlina per fare campagne di denigrazione e diciamolo di odio nei confronti di persone o di idee o di posizioni ecco io ho letto tra ieri e oggi le dichiarazioni di laria cucchi che è la sorella di quel ragazzo massacrato diciamo dai carabinieri che soltanto per la sua tenacia dopo anni e anni di lotta sta ottenendo giustizia. Ecco, il caso Luca Morrisi, eh, che cosa ti fa pensare adesso? Ovviamente senza nessun riferimento politico, Lega non Lega, Salvini non Salvini, ma il caso in sé? Eh, il caso in sé è difficile non legarlo a una questione politica, perché il caso in sé, da quello che se ne sa finora, è un caso tutto politico. Non è un caso penale, non c'è un reato penale, perché al massimo da quello che si sa, ripeto, e detenzione a uso personale di stupefacenti, quindi non è neanche un reato penale, quello è un reato amministrativo, poi la cessione, bisogna tutto dimostrarla, è un'inchiesta in corso ed è talmente marginale l'inchiesta penale in sé che gli stessi carabinieri che hanno sequestrato questo liquido nella macchina di due eh, ventenni il 14 di eh, agosto non l'hanno ancora fatta esaminare e hanno spiegato perché, perché per noi va alla fine di tutte le altre vicende che abbiamo da fare, perché per noi è una storia assolutamente marginale. La cosa è esplosa perché è un caso politico, piaccia o non piaccia, questo è un caso politico, quando Luca Murisi ha comunicato che lasciava gli incarichi della comunicazione social di Salvini e poi chi fa il nostro mestiere ha detto perché? Che sta succedendo? Come mai? E poi è venuto fuori. Tra l'altro questa è una storia che eh, voci che giravano alla Camera da settimane e che poi eh, la vicenda è esplosa. Io penso che questa storia, non, non voglio giudicare poi anche perché è molto facile dire chi la fa l'aspetti: è chiaro che tu hai passato un anno e mezzo, due anni, a montare l'odio social contro le persone, i fragili e i deboli. Daria Cucchia ha detto benissimo: lo scrive anche stamattina sulla stampa è chiaro che poi ti torno indietro questa roba qua mm, citano tutti Nenni mi pare che fosse Nenni quando fai il puro c'è sempre qualcuno più puro che di pura non è questo il caso io penso due cose la prima è che eh, questa roba non l'ha inventata Luca Morisi né l'ha inventata la bestia di Salvini eh, l'attacco agli avversari utilizzando i social e facendo crescere dentro i social eh, come dire, la denigrazione dell'avversario non l'hanno inventata loro L'hanno portata alle estreme conseguenze. Ma come dire, è una roba che noi conosciamo da alcuni anni in questo paese: da alcuni anni i social sono diventati la macchina da guerra della propaganda buona da una parte, peggiore dall'altra, perché sono stati rovesciati dei santuari, ma allo stesso tempo è stata fatta strame, strame della dignità delle persone. La seconda cosa che penso è che questa vicenda, che a mio, valere, a mio parere ha un valore enorme politicamente, segnerà uno spartiacque nel modo di fare politica in questo paese. Io credo che nessuno avrà più il coraggio e la forza di utilizzare le tecniche che sono state usate da Luca Morisi e dai suoi predecessori del Movimento 5 Stelle, perché di questo stiamo parlando. Perché le campagne social le hanno inventato il Movimento 5 Stelle. Nessuno farà più questa roba qua. Il, tra i commenti, tra il, il tubino dei commenti, mi ha colpito quello di Giorgia Meloni, che pur difendendo la dignità della persona, eccetera, eccetera, eccetera. tra l'altro, la Lega un suo alleato, anche se non sono andati assieme, però ha detto una cosa che mi ha colpito: noi non abbiamo mai utilizzato parole di questo genere. Ed è vero, ed è vero, gli va dato atto. Perché nell'infuriare nell della, della, della battaglia politica, né a sinistra né in quella destra si sono mai usate cose di questo genere. Tu, tu potevi sentire gli attacchi più eh, diretti politici, ma non la denigrazione della persona, ma non la messa all'agonia di minorenni. Noi abbiamo assistito alla messa all'agonia di minorenni su quelle pagine social, ve lo ricordate? Io credo che quella roba lì noi dentro il linguaggio politico non la vedremo più almeno per un bel pezzo. E bene, io vorrei concludere qua. con eh, alcune belle parole proprio di Liliana Segre, di cui abbiamo parlato parecchio che è appunto come giustamente hai detto tu un emblema eh, di quello che può essere il male e di quello che invece può essere anche il protagonismo del bene. Liliana Segre ha scritto «Oggi sono testimone anche del male che può fare il discorso d'odio quando è diffuso online e diventa pericoloso, cattivo, minaccioso, ma anche stupido, inutile, soprattutto per chi lo fa». E poi ancora, io spero che la commissione di inchiesta sull'odio eh, possa diventare un momento importante per la Repubblica visto che il linguaggio dell'odio è una cosa che mi ha ferito tutta la vita. Ho cominciato a sentire molto presto le parole dell'odio e se posso concludere la mia vita mettendo una di quelle piccole pietre che nei cimiteri ebraici si mettono sulle tombe per dire io sono venuto a trovarti, allora anche questo inizio di commissione è una piccola pietra. E vorrei ricordare il titolo di un grande libro di un grande autore, Carlo Levi, Le parole sono pietre. Grazie, Gianmaria e riprendiamo grazie. il nostro webinar. Grazie, buon proseguimento. Grazie Antonio e grazie a Monti per questo approfondimento che ci ha permesso di entrare nel merito poi di alcune questioni di grandissima attualità, su cui Antonio andremo, torneremo poi nelle tue conclusioni sicuramente. Così come eh, sarà molto utile e, e sarà un piacere per il Movimento Difesa del Cittadino trasmettere la registrazione di questo nostro webinar di approfondimento proprio alla Commissione straordinaria per il contrasto ai fenomeni dell'intolleranza, del razzismo, dell'antisemitismo e dell'istigazione all'odio e alla violenza. Al Senato che proprio in questi giorni sta proseguendo con un importante monitoraggio proprio sull'odio online. Sono in corso le audizioni e ci farà piacere trasmettere questa nostra giornata di approfondimento sul tema. Eh, abbiamo visto dei casi eclatanti. Casi che hanno coinvolto persone importanti, ma l'hate speech, l'audio online coinvolge tutti, anche, anche e soprattutto i più piccoli eh, che vivono molto più degli adulti, il mondo dei social, non vivono molto Facebook, ma vivono TikTok, vivono Instagram. Uh, vivono una messaggistica quotidiana, costante, fatta di Whatsapp. Uh, ecco, il modo di rapportarsi tra i ragazzi è cambiato rispetto a quello, uh, rispetto a quello nostro, rispetto a quello dei, degli anni, primi anni 2000, del passato. Uh, Le nuove generazioni interagiscono moltissimo uh, con questi strumenti, con i social media, Speriamo che davvero che siamo usciti dal dall'era dei lockdown e che questi ragazzi possano trovare nuovamente un contatto umano, un contatto tra di loro in classe, con gli insegnanti, in strada, nello sport, facendo cose sane. Ecco, io voglio dare la parola a Enrichetta Corrieri, che è una sociologa di grande esperienza, per approfondire anche con lei il tema di oggi. A te, Enrichetta, ci sarebbe tanto da parlare, però vorrei che focalizzassi la tua attenzione su, che sono, su quelle che sono le tue esperienze personali. Sì, certo. Intanto grazie, grazie di aver Francesco, grazie Antonio. È sempre un piacere collaborare con la mia sede nazionale. E, se la regia fa partire, io vi faccio già vedere il titolo della mia... Oggi della, di questo nostro incontro, i giovani online, mi chiedo, odiatori seriali, e do la parola nell'immediato, e mi è piaciuto molto quello che ha detto eh, Monti, perché anche lui, come me, è convinto che tutto parta da una sorta dalla nostra educazione. E lui parlava proprio di come se si può entrare nelle scuole. Voi sapete che io ho 30 anni che sono nelle scuole che porto i progetti di MDC. È importantissimo e anche l'anno scorso tra il 19 e il 20 devo dire che anche a livello ministeriale eh, si è cercato di raggiungere, si sono raggiunti 70.000 insegnanti con dei corsi che sono stati fatti proprio eh, su speech e non solo perché si parla di cyber, cyberbullismo eccetera. Allora mi chiedo, odiatori seriali? Beh, eh, do la parola ad un ed educatore, ad un insegnante e traccio la prima, sulla prima eh, slide, eh, sempre, ecco, no, questo è proprio come farci vedere come siamo sempre tutti molto arrabbiati. Eh, questo purtroppo nella vita di tutti i giorni abbiamo dimenticato che cosa significa per piacere e grazie, figurarsi se lo andiamo a mettere su Facebook, eh, oppure su Instagram, se ringraziamo qualcuno, per anche averci fatto vedere una bella foto, un bel paesaggio, e invece si potrebbe fare, non costerebbe proprio tanto. Andiamo ancora avanti. Eh, ho tratto, è eh, una riflessione di Emanuele Russo, Emanuele Russo è un educatore insegnante. Lui dice la quotidianità dei nostri ragazzi è infarcita di hate speech, ma mh, il punto non è, è quello proprio di vedere che i nostri ragazzi non vedono la gravità di sistema di questo linguaggio di odio perché l'unico mondo, l'unico modo molto spesso che hanno è che conoscono, anche quando c'è una reazione spesso è come se fosse un regolamento dei conti in cui la cosa che fa più paura è quella eh, della mancanza, dell'assenza totale eh, dell'adulto. Adulto, che invece, e in questo caso io penso alla funzione genitoriale prima di tutto, invece dovrebbe un attimino tenersi di più, eh, come dire, sulla notizia, sui tempi, su ciò che fanno i loro figli in rete. È importantissimo, non possiamo pensare che siccome c'è un gap generazionale, io non potrò mai capire mio figlio eh, cosa sta utilizzando, cosa sta facendo. No, scusate, di questo non lo ammetto. Invece vorrei che i genitori aprissero ancora di più gli occhi, fossero i primi ad informarsi, anche così sotto forma di una conversazione a tavola, che spero che ci sia, in cui chiediamo semplicemente quali eh, social network frequentano e poi possiamo aggiornarci anche noi. Andiamo ancora avanti. Attenzione però, il tema dell'odio sia che sia fatto online che sia offline è un terreno che io definirei scivolosissimo. Eh, Infatti c'è un una grande ricerca di equilibrio tra ciò che è il diritto all'informazione. informazioni. Eh, poi dobbiamo andare a vedere la libertà di espressione, il rischio della censura, non possiamo pensare quindi che il tutto rimanga, eh, come dire, senza essere eh, amplificato. Invece va a dare una grande cosa di ossigeno in un ambiente comunicativo che non è quello dei nostri vent'anni. È già un ambiente comunicativo tra virgolette tossico, nel quale proprio i discorsi di odio diventano parole comuni, parole di tutti i giorni, parole da utilizzare sempre senza che si veda eh, la gravità eh, della parola stessa, si capisca la gravità della parola che si sta eh, aprendo bocca dicendo. Andiamo ancora avanti. Attenzione, I, per quanto riguarda noi sociologi, ma anche i giuristi devo dire, eh, sono, eh, hanno definito i media digitali come strumenti potentissimi che possono essere trasformativi anche per quanto riguarda strettamente i fenomeni di odio. Pensate, eh, sono quattro le differenze che contraddistinguono l'online speech dal eh, speech tradizionale, dallo speech tradizionale. La permanenza. Considerate che tutte queste cose possono rimanere rete tanto e tanto e tanto tempo. Quindi anche quando, mh, per esempio, attraverso l'algoritmo segnaliamo il messaggio, il messaggio momentaneamente viene tolto, eccetera, ma rimane, è lì, non viene cancellato, non viene, potrebbe ritornare. Ecco, il ritorno è imprevedibile. Magari sarà dopo tanto tempo, magari sarà, eh, magari utilizzando anche un contesto di conversazione diverso, ma quel contenuto, quella speech può tornare, e quindi continuare a fare del male, anche perché attenzione, i ragazzi sono i primi eh, che non vedono eh, o meglio non capiscono la gravità di determinate parole. E, e poi ricordiamoci che un adolescente che sta per, mh, come dire, formarsi, formare la propria personalità, è molto più suscettibile, ma allo stesso tempo è molto più, eh, come dire, ciò che dice l'amico è molto più importante sicuramente di ciò che dice il padre o la madre. Eh, ciò che troverete è molto più importante di quello che può dire un nonno. Eh, quindi eh, è anche eh, più facile che riprenda, anche a distanza di tempo, qualcosa e lo riporti, tra virgolette, in auge. Eh, su questo vorrei ricordare, c'è una storia tristissima che, visto che mi interesso anche di donne di violenza, eh, la mamma napoletana che era riuscita attraverso, ehm, segnalando a Facebook eh, i filmati eh, della figlia, per la quale la figlia stessa si era tolta la vita, si era suicidata, è riuscita soltanto in parte a fargli togliere, o meglio, Facebook ha detto io ho fatto tutto quello che potevo. Ma capite che quando questo è eh, nella possibilità di ognuno, ecco, la, quella mamma si è ritrovata molto spesso, le immagini eh, tremende della figlia per la quale la figlia si è suicidata, sono ricomparse anche tempo dopo, perché chi le aveva le ha condivise di nuovo e immaginate quindi quanto male. E quanto odio allo stesso tempo e quindi il ritorno è imprevedibile può capitare in qualsiasi momento il ritorno di una parola d'odio o di una frase d'odio e l'anonimato diventa molto importante l'anonimato eh, l'utilizzo di pseudonimi di nomi falsi perché dietro questi i vili più vili di tutti i vili sono convinti di non comunque di non, non saranno perseguiti mai e Per questo l'anonimato fa di loro dei veri e propri grandi utilizzatori di hate eh, speech. E poi la transna transnazionalità. Quello che oggi si legge in Italia lo legge tutto il mondo, per cui non abbiamo più dei confini territoriali, dei confini che sono legati, come dire, alla nostra patria. Ma tutto va fuori, tutto può arrivare fuori e allo stesso tempo può anche tornare. Andiamo ancora avanti. Io dico che è evidente che siamo dei professionisti della parola. Non ci vogliono grandi titoli per conoscere il potere del linguaggio. Eh, sappiamo che l'ex speech nasce da una forma mentis, che è quella che, eh, tra virgolette, utilizziamo determinate parole, determinato linguaggio, per me, soprattutto i più giovani, senza tenere conto neppure eh, di quello che stanno dicendo e di quanto di cattivo ci sia in quelle parole utilizzate. Ma attenzione, allo stesso tempo crea una forma mentis, che è una forma mentis che si crea in una, un ragazzo che ha ancora ha 13, 14, anni, 15 anni e che poi la diffonderà questa sua forma mentis, non può far altro che condurre ad una tragedia. Eh, non so quanto questa tragedia poi rimarrà sui social network o verrà fuori dal contesto di, un, uh, di uno schermo e di un monitor. Ancora avanti. Ecco, abbiamo già parlato quindi dell'articolo 21, l'hai presentato tu Francesco in modo eccezionale, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero è sancito dalla nostra Costituzione e il comma 1 recita eh, tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero eccetera ma il fenomeno del light speech online è legato molto a questo diritto costituzionale perché quello che dobbiamo capire è il nodo quindi della questione dobbiamo capire se le parole d'odio le frasi offensive che diciamo mandiamo verso una singola persona naturalmente eh, si parlava anche poco fa con Monti di dignità della persona stessa, o verso un gruppo di persone, siano legittimate o meno sulla base proprio di questa disposizione. Abbiamo visto che il codice penale mira a, eh, come dire, a sanzionare, mira a proteggere, e io dicevi tu nominavi una disposizione dell'Unione dell Europea, dove proprio si sta facendo sempre più attenzione a quello che sono i minori, e il loro modo di stare. Ecco, io mi auguro che sia sempre più forte. Però attenzione, guardate che l'Italia, tra tutti i paesi dell'Europa che hanno preso dei provvedimenti, e la Germania uno di quelle che è stata forse più ferrea eh, nel cercare di combattere le speech, seguita dalla Francia, ma purtroppo poi il Consiglio Costituzionale non l'ha fatta passare, e noi siamo addirittura oltre il decimo posto, cioè siamo veramente alla fine perché fino ad oggi... È come se avessimo pensato che la cosa, io parlo a livello istituzionale, a parte ecco, eh, questa commissione che è stata voluta eh, che è presieduta da Liliana Segre, però fino ad oggi forse ci è sembrato più facile girare la testa dall'altra parte, non guardare, far finta di non sentire e dire boh, mh, anche lì, anche a livello di educazione, Stiamo parlando che nelle scuole dovrebbe essere ormai presente l'educazione civica e secondo voi questa non è in materia di educazione civica? Andiamo ancora avanti. Questa è una ricerca fatta su proprio dei giovani. L'ex speech è considerato molto grave dal 44% dei ragazzi intervistati, abbastanza grave dal 45%. Quindi potremmo dire che l'opinione generale è negativa. Ma non possiamo ignorare il fatto che oltre un giovane su 10, quindi il 10,6%, lo considera poco o addirittura per nulla grave. Questo valore poi, meno è alto il titolo di studio, sale al 15%. Solo al 30,1% non è mai capitato di imbattersi in queste forme di discriminazione tramite un linguaggio violento. E il 10,5% invece dichiara di trovarsi molto spesso davanti a situazioni di questo tipo, mentre gli altri intervistati dicono, sì, mi imbatto, ma soltanto, occasionalmente. Ancora avanti. Il 73,2% degli intervistati dichiara però di non avere mai postato contenuti che potrebbero essere ritenuti hate speech. L'altra restante, quindi sarà il 27, il 26 e qualcosa per cento, lo ha invece fatto almeno una volta. Eh, probabilmente come spirito di emulazione di quello che fanno gli amici, probabilmente proprio perché qualcuno mi ha detto che non si dovrebbe fare. Ecco, eh, io quello che tristemente noto è che le vittime principali, sempre secondo quanto dichiarano i ragazzi, sono immigrati il 58% le singole persone pubbliche e poco fa ne abbiamo parlato con il 37,1%, gli omosessuali il 35,4%, i musulmani il 33% e permettetemi, ma mi sembra un dato mh, poco credibile, il 25,3% nei confronti delle donne. Sapete perché mi sembra un dato poco mh, che eh, lì bisogna vedere eh, il campione da quanti uomini e da quante donne era costituito e questo è un dato che io non sono riuscita a trovare eh, posso sbagliarmi ma sicuramente era costituita più da maschi che da femmine andiamo avanti per i giovani intervistati le... allora come faremo? è stato chiesto ai ragazzi che cosa si potrebbe fare per mettere per contrastare questo fenomeno allora, ci si fida di una segnalazione alle piattaforme e ai siti per il 78,4%. Eh, qualcuno dice facciamo in modo che le autorità eh, eliminino l'hate speech che è stato individuato per il 73,3% oppure applichiamo censure da parte delle piattaforme e dei siti, il 70%. Anche qui eh, se notate il fatto che applicare censure da parte delle piattaforme e dei siti eh, ma che a nessuno eh, sia venuto in mente, anche devo dire agli intervistati, eh, non soltanto di applicare delle censure ma eh, di applicare invece delle ammende, di fare delle multe vere e proprie alle piattaforme e ai siti. Questo non è stato chiesto ragazzi. Quindi censure, io sono convinta che anche per loro la parola censure sia una parola difficilmente comprensibile e, e, e che quindi non abbiano ben afferrato, eh, però la segnalazione non basta. Eh, questa richiesta di eliminazione non basta perché abbiamo detto che eh, nel tempo può tornare quella frase di odio, eh, quella, eh, come dire, quei termini che sono stati utilizzati anche in contesti diversi, però torneranno, e, e quindi forse l'unica cosa sarebbe quella di eh, fare in modo che chi sbaglia, eh, la piattaforma che non prende subito il carico, o meglio, la persona che viene individuata venga eh, chiamata a pagare delle multe. Eh, vi racconto soltanto questo, molto carinamente. Avevo visto, questo è qualcosa che è capitato a me, ecco perché l'algoritmo di Facebook, io sono un po' anziana, utilizzo Facebook e non utilizzo gli altri social, e mi è capitato di trovare una mia amica che aveva pubblicato una cosa molto carina e mi è venuto nel mio dialetto di dire ammazzatela. Io sono stata sospesa da Facebook perché a lei avevo risolto questa cosa uccidete la significata dalle nostre parti. Ma era proprio una cosa canzonatoria, carina. Io sono stata bloccata. Quindi capite che l'algoritmo non sempre è capace di intendere se quella è una battuta oppure se io sto usando veramente un hate speech. Se quindi un giovane su dieci non considera grave l'hate speech, ricordiamoci che un giovane su quattro pensa che questo linguaggio sia, fa parte del modo di comunicare prete e quindi non c'è bisogno che si intervenga dall'esterno. Molti mh, eh, ragazzi intendono per esempio l'ex speech come una presa in giro ci siamo presi in giro però utilizzando delle parole pesantissime eh, qualcosa che probabilmente nella vita di tutti i giorni non avrebbero usato e, e vi do un'altra brutta notizia e cioè che molto spesso gli out speech online eh, poi si danno appuntamento con gli speech offline e molto spesso eh, si innesca eh, quella come dire quella anche una sorta di appuntamenti ad incontrarsi per vedersela di persona e questa potrebbe diventare veramente molto molto molto eh, tragico come il discorso eh, cioè io comincio con una battuta però poi magari va a finire ad una lista fuori eh, offline ancora e vi vorrei far vedere, perché vi voglio dire quanto sarebbe... No, no, no, c'è un filmato, dobbiamo andare prima, devi uscire dalla... Eh, ok, un attimino prima che lo fai partire, regia. Perché una cosa che noi adulti possiamo e dobbiamo fare, anche se non capiamo nulla di eh, internet, nulla di social network, cominciamo a far capire ai nostri figli, ai nostri ragazzi, che cosa significa Netiquette? Netiquette in, inter in internet è quel complesso di regole di comportamento che sono volte a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti. Se io insegno a mio figlio che il rispetto è dovuto, se lo si vuole, allora lo farò sia offline che online. Mio figlio, come i miei ragazzi a scuola, dovranno capire che non si offende nessuno. Soprattutto quella, non bisogna mai ledere la dignità delle persone. Vediamo un adulto come a volte può essere educato dai bambini attraverso questo eh, filmato. Siamo oggetto di vere e proprie campagne d'odio. Oh, no. my God. Ci sono tante parole scegliamo quelle giuste grazie e vi lascio con questa frase che guardate eh, l'ha detta un grande qualche tempo fa viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l'amore mentre la violenza e l'odio si diffondono alla luce del sole <coughs> questo è john lennon io aggiungo nel <coughs> piccolo si diffondono alla velocità della ultrafibra. Grazie a voi tutti, grazie per avermi dato questa possibilità. Grazie Enrica, ti ringrazio molto a nome di tutti per questo intervento toccante, ma che al tempo stesso è entrato anch'esso nel merito di quella che è una questione molto complessa, che non era certo esauribile nella nostra nel nostro timing di, di discussione. Eh, prima di passare alle conclusioni, eh, io voglio sottolineare un po' ciò che è emerso nel nostro dibattito di oggi. E innanzitutto, una maniere, eh, di un contesto di incertezza normativa, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario. E quindi la nostra bella Unione Europea deve darsi da fare Pensare sia ai tecnicismi, ma pensare anche e ancora di più, in modo più concreto, ai diritti civili e alla dignità dei cittadini in rete. Oggi siamo non più soltanto cittadini nel mondo reale, ma siamo anche netizen, cittadini della rete. Noi nella rete ci esprimiamo, facciamo convegni, eh, ci vediamo, socializziamo, non soltanto gli adulti, ma anche i più piccoli e come cittadini che pagano le tasse abbiamo il diritto di vederci tutelati. Secondo aspetto che emerge dalla discussione di oggi è l'insufficienza dei meccanismi di autoregolazione delle grandi piattaforme social media, grandi piattaforme che hanno investito tantissimo nella pubblicità, nei nostri dati personali, spesso ce li hanno rubati, li hanno venduti eh, molto di più di quanto non facciano anche tanti stati senza neppure dircelo questi meccanismi basati su algoritmi vanno modificati c'è poco da fare facebook e gli altri eh, le altre grandi piattaforme che hanno milioni e milioni di clienti devono investire di più sulla sicurezza devono investire di più nella persona reale non è possibile Uh, far sì che i tanti posti, i miliardi di post che vengono pubblicati ogni giorno siano controllati solo da algoritmi. C'è bisogno di meccanismi nuovi, c'è bisogno che assumano personale, che, va, che poi a livello nazionale, statale, regionale possa intervenire per garantire la nostra dignità, per garantire che i nostri figli non debbano subire cyberbullismo, uh, hate speech, odio online, perché ci sono tante persone che eh, stanno avendo problemi e il, è stato, e il lockdown e la pandemia sono stati un amplificatore di questi aspetti negativi della personalità degli individui e dei difetti a monte di piattaforme social media che puntano a fare soldi ma che devono mediare questo loro giusto interesse al lucro con quella che è la dignità dei loro clienti. Oltre che la loro privacy, ma voglio sottolineare anche un altro aspetto: non dobbiamo raccontarci favole. L'impossibilità di un controllo capillare da parte delle istituzioni, da parte della Polizia Postale e delle Comunicazioni, da parte dell'Autorità per, per le Garanzie nelle Comunicazioni. Questo mi sembra chiaro, è ovvio che se c'entra Morisi, se c'entra il politico se c'entra la personalità importante del nostro paese la Polizia Postale si muove subito anzi ricordiamo e nelle prossime, nei prossimi nostri webinar saremmo ben lieti di invitare i tanti amici della Polizia Postale con cui abbiamo fatto svariati seminari proprio nei confronti dei più piccoli e nelle scuole in passato, però è chiaro L'impatto eh, che l'odio online ha rende impossibile in termini proprio numerici eh, la possibilità di un intervento sistematico della Polizia Postale. Voglio ricordare che solo due anni fa dovemmo porci a come. Ehm, associazione che solidarizzava e che protestava con il governo che aveva intenzione, ricordiamolo di chiudere molti comandi provinciali della Polizia Postale e delle comunicazioni. Spesso si tratta di piccole casermette dove lavorano 4 o 5 esperti persone di grande esperienza eh, con eh, la materia del digitale e che pensate per, era l'epoca dei grandi tagli alla spesa pubblica rischiavano di chiudere Molti genitori, molte persone non sanno neppure di cosa stiamo parlando e il webinar di oggi invece va proprio nel solco di quello che è un nostro impegno non attuale, ma del passato, che proviene da tanti anni di impegno in questa materia. L'educazione digitale e la difesa delle vittime, dell'odio e della, delle discriminazioni. Continueremo a farlo. Do le conclusioni di questo nostro bel incontro a Antonio Longo, giornalista, direttore dell'Agenzia Consumatori, il nostro presidente onorario. Uno spunto per le tue conclusioni, Antonio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in concomitanza con la pandemia, ha coniato il termine infodemia. Tutti noi siamo stati travolti e siamo travolti quotidianamente da una marea di informazioni. A questa marea di informazioni, eh, di questa marea di informazioni fanno parte anche informazioni sbagliate, confuse, contraddittorie, come spesso contraddittorie sono state anche le norme emanate da tutti i governi, non soltanto quello italiano nella gestione della pandemia. Ecco, eh, l'odio online, la disinformazione, si tratta di nuovi temi su credo dovremo lavorare molto come mondo dell'informazione come terzo settore anche perché come non mai sembra chiaro che lo stato le istituzioni con le, tutti coloro che sono deputati a, alla difesa dei cittadini non possono farlo senza, un, eh, senza un, eh, un, una solidarietà che venga dal, eh, da quello che è la socialità. Eh, a te un parere le conclusioni del nostro webinar. Sì, eh, grazie Francesco e vorrei fare davvero un ringraziamento sentito e... Mh, davvero motivato a Enrica perché ci ha fatto una relazione straordinariamente capace di descriverci non solo i contenuti, i numeri, ma anche come si dice il mood, il sentimento, il, il vissuto quotidiano che lei nella sua opera quotidiana di, di, appunto, di sociologa e anche di presidente del movimento il cittadino da più di vent'anni eh, sperimenta e registra diciamo nei rapporti con le famiglie nei rapporti con eh, gli enti locali nei rapporti con le scuole eh, solo pochissimi proprio minuti perché ormai siamo andati oltre il previsto un'ora e quarto di questa interessante importante spero vivace anche per chi ci ha sentito eh, discussione eh, nei mesi scorsi il Consiglio d'Europa ha parlato di una information disorder, cioè un vero e proprio disordine informativo che ormai eh, ci troviamo a subire da qualche anno e mettendo insieme l'hate speech, c'è cioè l'odio delle parole con le fake news, ecco questo, questa miscela micidiale che spesso si autoalimenta, cioè l'hate speech si alimenta di fake news spesso e le fake news diventano strumento di hate speech ecco è quello che il consiglio d'europa ha chiamato appunto information disorder è il problema che ci dobbiamo porre un po tutti quanti allora per rispondere anche a qualche domanda che è arrivata sulla chat da parte di raimondo englaro presidente di venezia giulia che è sempre uno dei più attivi come partecipazione a questi nostri webinar. Eh, Raimondo, il problema non è tanto di una definizione di de, de, de, de, de hate speech, eh, perché eh, addirittura io ho rintracciato mi pare l'abbia citata pure Francesco, nel 1997 il Consiglio d'Europa eh, ha definito discorsi d'odio quelli che diffondono, incitano, promuovono, giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo, altre forme di minaccia, intolleranza, eccetera. Pensate, era il 1997, internet ancora praticamente non c'era, era soltanto una cosa di estrema elite, ma già si poneva il problema del, diciamo, dell'incitazione all'odio, delle parole dell'odio. Allora sulla scorta, vado davvero a concludere rapidamente, sulla scorta di quello che abbiamo sentito da eh, Gio Maria Monti, da Francesco, da Enrica, eh, di quello che leggiamo quotidianamente, io credo che dobbiamo focalizzare eh, su quattro soggetti eh, il discorso riguardo al contrasto alle parole d'odio. La prima è la famiglia, e la famiglia è la prima responsabile dell'educazione dei figli a un rapporto non di odio ma di rispetto della diversità di rispetto dell'altro dell di, di rispetto di chi non la pensa come noi e si comporta in maniera diversa da noi ecco da questo punto di vista poi eh, riguardo al problema dell'uso del digitale eh, uno dei forse pochissimi aspetti positivi di quest'anno che abbiamo alle spalle, che ha costretto anche le famiglie a fare i conti col digitale, sia per la DAD, sulla quale fra una settimana noi faremo un webinar con la partecipazione di, eh, di, di eh, dirigenti delle scuole, di insegnanti, di genitori e spero anche di qualche studente. Ecco, dicevo, uno dei risultati in qualche modo positivi di quest'anno che abbiamo alle spalle è che le famiglie si sono poste il problema del divario enorme che c'è tra i loro figli e i genitori e a volte anche i nonni riguardo all'uso delle tecnologie. Quindi il problema è esploso esploso per la scuola ma anche per le relazioni interpersonali e familiari. I nonni che non vedevano i nipotini hanno imparato a usare eh, Skype o altre piattaforme. Così i genitori impareranno non solo a usare, ma anche a controllare quello che fanno i figli. Il secondo soggetto, ovviamente, l'ha detto benissimo Enrica anche prima, la scuola. La scuola deve diventare davvero di nuovo strumento e luogo di educazione civica. Educazione civica non è quella, diciamo, vecchia di... che si usava quando io ero ragazzino, e c'è cioè, eh, la Costituzione, eh, i comuni. Eh, la burocrazia, l'amministrazione. No, l'educazione civica è anzitutto il comportamento come cittadini. Eh, una delle prime cose, mi ricordo, eh, Riga lo ricorderà, nei primi anni della mia presidenza di MDC, noi facevamo una campagna sui piccoli cittadini, volevamo formare proprio i piccoli cittadini. Allora, con l'aiuto dell'allora dell ministro della pubblica eh, amministrazione Bassanini, lanciamo una campagna proprio sui piccoli cittadini. Ecco, quindi la formazione che deve iniziare nella, nella famiglia, come abbiamo detto, deve continuare e svilupparsi nella scuola. Ma poi andiamo all'altro livello, prima l'ha citato Francesco, l'ha citato pure Gion Maria, la politica. La politica deve da una parte definire le regole e qui do ragione all'intervento che ha fatto eh, nella chat Raimondo Englaro, c'è cioè bisogno definire le regole dello stare sui social non per censurare ma per dare diritto a chiunque di esprimere opinioni, pareri, i più diversi, ma rispettando chi non la pensa come noi, chi ha posizioni diverse da noi, chi è diverso da noi, che sia nero, che sia ebreo, che sia comunista, che sia omosessuale, che sia eh, povero, che sia ricco che la pensi in un modo o, o nell'altro. Infine, e chiudo davvero, la responsabilità dei mass media. Ebbene, i mass media, che ormai non sono più quelli stampati, anzi sono sempre meno quelli stampati, non sono più, eh, non, non dico sono sempre meno, ma in forma diversa gli strumenti televisivi, ma sono soprattutto i media eh, digitali, ecco, le piattaforme, i siti, eh, le testate online ecco queste sono diventate ormai il veicolo principale dell'informazione e vorrei dire della deformazione anche delle notizie della realtà e del vivere comune dobbiamo recuperare una normalità tra virgolette di rapporti normalità vuol dire anche discutere vuol dire a volte anche litigare ma nel rispetto dell'altro questo è il messaggio che eh, mi sembra che emerga da questo nostro interessante webinar ed è il messaggio che come Movimento di Fese del Cittadino vogliamo trasmettere a tutti. Eccellente idea, Francesco, quella che hai esposto di inviare magari la registrazione di questo webinar alla eh, senatrice Segre e alla Commissione, magari chiedendo anche di essere auditi se ci sarà la possibilità. Grazie a tutti e appuntamento al 7 ottobre con un, eh, un altro, l'ultimo dei tre webinar. Il primo l'abbiamo fatto su Green Pass, il secondo appunto su Late Speech, il terzo lo faremo sulla, eh, sulla DAD, sulla didattica a distanza. Anche lì cercheremo di capire cosa ci lascia in eredità questo anno che speriamo di esserci lasciati alle spalle e che cosa ci aspetta per l'avvenire. Grazie a tutti. Grazie a tutti e a tutti gli spettatori eh, anche su Facebook e allora ci rivediamo il 7 ottobre. Grazie. Grazie a tutti.